Andiamo nella versione dove c'è il Warden, ragazzi, e oggi dobbiamo andare sottoterra, qua proprio sotto queste caverne qua. Io so che si trova qua, perché ovviamente mi sono teletrasportato, ma prima perché qua, allora, praticamente ci sono le Ancient Cities, che se non sapete cosa sono? Sono tipo delle strutture nuovissime, tipo delle città sottoterra, che saranno fighissime, vedrete, infatti adesso ci andiamo. Allora, prima di tutto dobbiamo andare sottoterra. Ok, piccone in pietra, mi sono fatto un po' tutti gli attrezzi in pietra, adesso vediamo un attimo. Allora, se scendiamo qua sotto, ok, non c'è niente, mi sa che dobbiamo andare a cercare un'altra caverna. Dobbiamo continuare a scendere sempre più, ma come vedete qua queste caverne sono tipo immense, sono una roba infinita, e rischiamo sempre di morire perché è stra difficile, soprattutto io non ho un'armatura di ferro raga, quindi morirò, soprattutto voi non avete idea di quanto il warden sia complicato da uccidere raga, è tipo complicatissimo, cioè io così, vi giuro, sono andato in creativa prima in un altro mondo, e... Ho ucciso il warden, ma tipo con la spada di niente ci avrò messo tipo 20 colpi, una roba del genere, ma anche di più di 20 colpi, raga, è veramente una roba difficilissima da uccidere, quindi voi immaginatevi ora io tutto così, sono, sono, non ho niente sopra, sono qua nudo, senza armatura nel senso, e quindi come faccio io ad ucciderlo se mi spunta davanti, ci rendiamo conto che è un pericolo straordinario, allora, Qua c'è, vedo del ferro e lo prendo il ferro perché, per carità, ci serve tantissimo. Addirittura dei lapislazuli, vi immaginate se troviamo i diamanti? Noi, io non ho nemmeno il piccone in ferro. Ho un po' di ferro ora, eh. Però ne devo trovare altro perché, boh, l'armatura in ferro mi serve tantissimo. E qua sto continuando a scendere. Quanto continua. E allora, altro ferro qua, vicino al creeper. Non è proprio una delle migliori idee che mi sia mai venuta in mente, questa. Però, allora, accendiamo la musica perché. Molto caruccia se Se no senza musica è bruttino E eh, la la la la Signor Creeper non si permetta sa perché potrei innervosirmi. però ho fatto bene Liberarmi un attimo la strada. adesso metto anche una torcia Così almeno si vede qualcosa sarebbe una buona idea Perché Duni, Se non si vede niente poi dopo come fai Stupidino ok adesso andiamo forza Perché non abbiamo altro tempo da perdere Qua. Però oh, sto scendendo a mezz'ora raga io non sto scherzando Cioè ma basta ma cioè Quanto caspita devo andare avanti A scendere cioè Ancora! Che pappole! Dai, mi devo craftare altre torce pure. Ma pensa tu, sti stupidini che mi devono fare... Guarda, io vorrei dire tante cose in questo momento eh, della Mojang. No, scherzo, dai, voglio benissimo la Mojang. Hanno fatto benissimo a fare questi nuovi aggiornamenti. Ma dovrebbero, diciamo, velocizzarsi un attimo coi tempi, secondo il mio parere. Ed è tutto per scherzo, sto dicendo chiaramente. Era solamente un'osservazione così. De Vabbè, perché... Mi sembravano un po' lentini, ma per scherzo sempre. Comunque andiamo avanti, se no, qua mi denuncio. Eh, volevo dire... Qua vedo qualcuno sotto. Ok, forse le città sono vicine. Sempre ammesso che ci arrivo alle città senza morire. Sarebbe opportuno non morire magari. Ok, qua ho 18 di ferro. Devo prendere altro di ferro. Porco struzzo! Vabbè, sentite, facciamo un altro taglio. Si, ho capito, ma questo video è pieno di tagli. Io non ho voglia di far tagli. Ora che ho il ferro e ho anche messo a cucinare la carne, io direi di farmi... Tutte le cose in ferro avete allora, il piccone? Sì, la spada e basta. Ma poi anche l'armatura soprattutto. Perché sapete come ci servono tutte queste cose qua, se no uh, mi sa che ci moriamo. Molto bene. Cosa ho fatto? Ci ho messo qualcosa in più che non dovevo metterci perché non era necessario, insomma, no? Ci siamo capiti? Adesso mi metto l'armatura, ok, almeno adesso abbiamo un po' di protezione. Forse pochina. Adesso però dovete rendervi conto che qua sotto. Ci sono le città. Ok? Proprio sotto qui, credo. Da qualche parte qui in giro dovrebbe... Me lo sento. Il mio fiuto da... Uh, Mastro... Ma Santa Maria. Ok, forse vedo qualcuno. Ho visto qualcosa, mi sa. Ragazzi, sono le città. Ho sentito rubare... No. Aspetta, è una musica più... Più epica. No, questa... Vabbè, questa fa paura, però non volevo questa, volevo. Raga! Ho trovato le caverne! Sono queste! Oh mio dio! Che figata! Raga, voi rendetevi conto di cosa abbiamo qua davanti ai nostri bellissimi occhi. Ok, no, mi sa che non vedete niente. Infatti adesso mi darò la night vision, allora. Effect give dunis. Adesso vedrete tutto quanto, è, eh, perché se ora non vedete, adesso invece vedrete. Eccole qua! No, raga! Di cosa stiamo parlando? Scusa, di cosa stiamo parlando? Ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando, vero? Perché se. Adesso, adesso scendiamo. eh. Stiamo attenti, per carità. Allora, adesso qua la sfida sarà un'altra. Sarà cercare di sopravvivere. Sempre ammesso che il mio piccone non mi si rompa. Dai, dammi il piccone, non rompere le palle. Ok, allora, devo muovermi perché non sono impazientissimo. Devo capire bene come funziona questa cosa qua. Allora, forza, vai vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, veloce. Ok, ci siamo quasi, eh. Allora, vado da questa parte. Ok, devo ancora scendere di più. Ma sai cosa? Ma a me che caspita me ne frega. Adesso magari muoio, ti immagini? Sperando di no. Dai. Ok, perfetto. Non sono morto, tranquilli. So benissimo capire quando muoio meglio. Scusate per questi versi. Ma guardate qua, raga. Cioè questo... Voi, voi ricordatevi le caverne di Mer che c'erano prima. Adesso... Guardate qua. Guardate qua. Che voi camminate e vi trovate ste figate davanti ai vostri occhi. Guardate qua che aggiornamento della Madonna che hanno fatto. Eh, era ora, signori, era ora. Mi sa che c'è il Warden qua da qualche parte. Aspetta, aspetta, qua ci sono dei pericoli. E eh, mi sa che hanno. Ok, mi sa che ha, ha chiamato qualcuno. Mi sa che ha chiamato qualcuno, raga. Fermi, fermi, fermi, fermi, fermi. Allora è tutto. È un pericolo. Ho sentito qualcosa. Fermi, per carità. Cosa sta succedendo, raga? Mi sto impaurendo un sacco perché stanno succedendo cose strane, mi ha dato effetti strani quel coso lì E non vorrei ripetere questi effetti, se è possibile magari Ok, no, non posso salire così, però adesso spacco questa parte, ok, perfetto Adesso, cerchiamo di capire bene che cos'è questo Perché queste città sono misteriose, raga, cioè obiettivamente hanno dei misteri al loro interno Cioè nel senso, guardate qua come sono strutturate, E poi che cosa avevano in mente? I signori della Mojang quando hanno fatto queste città, cioè che cosa volevano comunicare, cosa volevano dirci obiettivamente, perché secondo me volevano dirci qualcosa, è come se avessero voluto mettere queste città e il Warden nello specifico per un motivo che magari noi non conosciamo, cioè magari mi sto facendo tutti i viaggi mentali miei strani da un po' da complottista, o magari, no chi lo sa Qua, allora, ci sono delle cose... Allora, prima di tutto io non sono complottista, volevo specificarlo perché eh, non, non mi piace. Però questa, questa cosa qua è veramente fighissima, raga, guardate. Che figata... Questo mistero Ok vado da quella parte vedo una cosa Andiamo da questa parte dai Che sono curioso devo, devo esplorare Perché caspita ma raga ma cioè, Sembra di giocare ad un altro gioco E pensate che questo è vanilla Questa cosa raga è vanilla Cioè allora so Che sembra ormai scontato no Che Mojang continua ad aggiornare Però non è affatto scontato Ehi cos'è non chiamarmi il warden per carità Ragazzi se qualcuno di voi sa qualcosa potete scrivermi per favore nei commenti Che cosa fanno questi cosi qua wireless Questi cosi qua che fanno le onde Insomma quei tizi que, que, que, così là, insomma Non so esattamente come si chiamano anche perché Dovrei prenderne uno Scusate io voglio vedere come si chiama Posso prendere ok vediamo un attimo per... Scusa voglio vedere come si chiama Scusate se perdo tempo E eh, non posso mi sa che mi serve... In qualcosa in specifico per prenderlo, perché so che queste cose si possono utilizzare per circuiti di redstone wireless. Ecco, questa cosa non è buono, perché... Sapete perché non è buono? Eh! La madonna, che caspita! Yo! Che caspita era, raga! Scusate questo io così a caso, però? Cos'era? Mi sto cagando addosso. Perché ho l'impressione che... Raga, il Warden! Raga, il warden! Raga, il warden, sto qua ci fa il cool. Eh. Ok, allora. Allora. Fermi tutti. Cerchiamo di gestircela meglio. Allora, sc scendiamo da questa parte. Io qua credo che ci sia qualcosa qua all'interno prima di tutto. Il warden. No, fidatevi, non volete affrontarlo. Adesso lo affrontiamo anche il warden, eh. Ma tecnicamente non vorreste affrontarlo. Io ora non mi ricordo più dove, caspita, era l'entrata o l'uscita. Caspita raga, aiuto Continua a chiamare gente strana Qua c'è una cosa, vediamo un attimo Che caspita sono Ma veramente raga, tutte queste robe Che figate Cioè, allora, scusate Questi sono tutti i circuiti strani Che cos'era? Mi sa che è uscito un nuovo warden È uscito un nuovo... Raga, mi sto cagando addosso Scusatemi tanto Allora Cerchiamo di, gestir, di gestircela bene perché qua mi sa che ci moriamo se non, se non ce la gestano bene allora uh, non capisco niente di quello che sta succedendo perché qua Cosa sono tutte queste cose raga cosa sono ma poi ma beh, allora scusate ma ci rendiamo conto ma come mai de devono difendere queste cose allora io sto sentendo cose io voglio farvele sentire raga. Ora, perché devono difendere questa struttura? Cioè, secondo me, c'è qualcosa dietro a questa cosa, raga. Pensateci. Cioè, nel senso, c'è un motivo per il quale devono difendere questa struttura? Cioè, magari c'è un segreto in questa struttura che effettivamente io non ho ancora capito. Anche perché non... Mi piace non guardarmi mh, le cose prima. Perché se no me le spoilerò. La madonna, guardate che paura! Ra guardate! Raga, mi, caga mi cago addosso. Guardate che brutto! Ma fa fa cagare, raga! Cioè, dico, proprio fa... fa... Proprio... Wow. Allora... Un colpo. È bastato un colpo. È servito un colpo. Allora... Scusatemi, perdonatemi se utilizzo la spectator, adesso andiamo insieme sotto, perché devo, devo far vedere anche quanto effettivamente sia difficile uccidere questo warden, e realisticamente parlando io non riuscirò mai ad ucciderlo con una spada in ferro e un armatore in ferro, perché lui mi ha ucciso con un colpo, e ora io mi chiedo, ma scusami, ma cioè queste cities qua sotto nell'overworld sono più difficili uh, che quelle là del, de, de, del nether, per dire, perché caspita, se qua ti viene un warden e ti fa il buah... E capiamoci bene cosa intendo per vua Ma ah, poi qua il warden è scomparso Però adesso sono tranquilli che rispawna. perché Adesso lo richiamiamo un attimo Ecco, tanto lo richiamano loro eh Adesso faccio vedere quanto effettivamente è difficile Uccidere sto warden Questo efficiency 5. Non mi serve una beata minchia Scusate se ho utilizzato questa parolaccia Veramente antipatica Allora il warden si troverà Da questa parte, io mi ricordo che era da questa parte Ce n'era uno dai per favore non possono essere scomparsi tutti Se no vabbè adesso lo spawniamo noi Perché vi voglio far vedere Voglio far vedere cosa succede Ok, vabbè, vi faccio vedere, ho capito Allora, facciamo così Andiamo in creativa Allora, in creativa Ok, Warden Questo Ok, è l'uovo del Warden Questo è il Warden orribile Avete visto anche come correva prima Era un, uno schifo Però adesso andiamo direttamente al punto Io Questa voi sapete che è la spada più potente del gioco È la spada di Nederite Che ha 8 di attack damage Ok, allora io adesso inizio a spadarlo Adesso vediamo insieme quanto effettivamente ci mette questo Warden ci mette un sacco a morire e se gli faccio anche il danno critico effettivamente, che praticamente voi non sapete ma se saltate su Minecraft e fate questa cosa qua, gli fate anche il danno critico. E effettivamente non succede niente, se non sta succedendo niente, cioè guardate qua, sembra che effettivamente... Non gliene sbatta in una beata mm, di, di, di ciò che sto facendo Cioè come se gli stessi facendo il solletico Avete presente come se io Prendo una piuma e solletico La pancia ad un homo sapiens Che siamo noi gli homo sapiens <ride> Scusa se ho utilizzato questa terminologia Un po' particolare eh, Non muore, non muore Allora, scusa ma i biologi come chiamano Questo signor warden, Cioè lo chiamano Homo warden, come, vabbè Allora è stato molto complesso da uccidere Avete visto? Ora io mi chiedo ma Cioè come caspita faccio ad ammazzare un warden Se ho una spada di ferro Cioè perdonatemi tanto Allora stai zitto e non mi urlare addosso Se no devo chiamare Gia zia Gertrude E poi te la vedi con lei Che lei è una di quelle toste Vediamo cos'altro si trovano in queste città Vedete si trovano tutte queste cose molto interessanti Che effettivamente sono utili perché poi queste città Sono molto complicate. Sono complicate queste città raga queste città qua sono enormemente complicate, perché... Cioè, avete visto come mi ha ammazzato? E adesso, tipo, qua ce n'è un'altra cosa. Ok, qua, hm, qua c'è un lead. Qua hm, c'è anche dei libri. Vabbè, dai, cose anche abbastanza utili. Però, vabbè, cioè, ci si trovano anche altre cose ancora più utili. Bene, uh, io andrei avanti ancora per molto a... A spiare dentro queste città Soprattutto raga Tipo queste cose qua Cosa sono? Cioè obiettivo Adesso scusatemi tanto Ma queste cose qua Sono molto strane Sono molto strane no? Cioè cosa sono? sono sembrano tipo delle tombe Che tipo hanno utilizzato O tipo mh, Non lo so che, che fanno spawnare il warden O Cioè secondo me ci deve essere Una creepypasta qua intorno Perché effettivamente è molto strano Poi questi che tipi di blocchi sono? Reinforced deep slate Ok Ok Scusate un attimo, ma questo mi sembra un portale, io non vorrei dire... Flint and Steel, scusate, ma perché? Non è che per caso questo è un portale, eh, no. Mm, vabbè, non lo so, ci sono tanti segreti qui all'interno all di questo mondo, raga. Scrivetemi voi se volete vedere altri... Come dire, altri video sui segreti. Questo non era tanto sui segreti quanto più sul gameplay, no, di del Warden. Invece... Secondo me nasconde tanti segreti questa, queste eh, cities, secondo me qua ci potrebbero essere anche altre entità nascoste eh. <ride> che fanno venire caga, quindi secondo me raga scrivetemi nei commenti se volete vedere altre di queste cose. E... Ciao!